Buona, mm, buona la macchina elettrica è così ecologica così silenziosa che gli animali la amano, la amano così tanto che se la mangiano e tra l'altro è così leggera che se gli va addosso a Nandina si fa male la macchina e non Nandina come potete vedere Nandina sta ruminando le ruote della macchina di questo gioiellino appena acquistato con cui adesso mi vedrete scorrazzare in giro per Roma lo porterò a far vedere agli amici lo consiglierò a tutti e il venditore mi ha già detto che se gliele vendo mi da pure una piccola percentuale che è grande ma diciamo, guarda che cavolo di macchina fantastica dentro c'è per perdicchina che la volevo portata dal veterinario perché non sta molto bene si è mezza abbioccata gli è piaciuta così tanto che si è abbioccata in macchina questo qui non è la benzina ma c'è la corrente per ricaricarla dalla presa una qualsiasi presa può dare colonnine però deve farla fare, fare apparecca le colonnine qui strozzi, qui strozzi. E niente, e per adesso me la posso far vedere in marcia perché come vedete è bella carica, se sta caricando è bella carica animali, però farò qualche bel filmatino perché è anche abbastanza prestante. Va a massimo a 70 all'ora perché si porta a 16 anni col patentino, non va in autostrada, però come capienza è più grosso della Smart e di misura è più piccola. Di costo costa molto di meno, il bollo non lo paga per 5 anni perché è elettrica La corrente appunto costa pochissimo se c'hai l'Enel, se c'hai abbastanza pannelli non costa proprio niente Paga un'assicurazione annuale che è una miseria A me viene sui 300 euro l'anno ma perché io sto in 14a classe che non ci ho mai avuto una macchina Quindi figuriamoci E basta, questa è l'unica spesa poi ovviamente quando te la compri ti cioè, di comprare pure le batterie se no se stanno in affitto dovrai affittare pure le batterie è un'altra spesa ma acquistandola con le batterie poco più di 10.000 euro alla fine ti viene a costare la spesa dopodiché eh, questo è dei, per i primi 5 anni almeno ma poi comunque il boll è ridottissimo e la macchina ha 3 anni di garanzia le batterie pure hanno 3 anni di garanzia sono litio terre rare le garantiscono per 3.000 ricariche e quindi dovrebbe fare la macchina ha almeno 100 km di autonomia, la casa dichiara 160-150 ma diciamo a Roma nel traffico fa almeno 100 km quindi le batterie sarebbero garantite per almeno 300.000 km comunque tre anni sicuramente come tutta la macchina E il furto incendio se non sbaglio è compreso anche nell'offerta, c'è solo la possibilità di mettere opzionalmente dei pannelli aggiuntivi, altri, altri accessori, è molto accessoriata e molto accessoriabile è la Gringo, Icaro si chiama, Icaro il modello, Gringo è il produttore, per chi lo vuole cerca per cavoli suoi se no io ho trovato un concessionario, concessionario che ho preso questa, comunque è un concessionario che mi ha fatto un ottimo prezzo devo dire a chi è interessato se mi contatta ce lo mando e gli farà pure a lui un ottimo prezzo e ce l'ho da 4 giorni, ho già fatto 400 km è quasi 400 km è veramente stabile, piano piano, io perché non mi piace correre non voglio far il botto ma è veramente stabile e confortevole autoradio, computer di bordo, metto le basi, canto le mie canzoni una figata, sono veramente contento non come di nandina ovviamente però sta macchina mi sta a da dare soddisfazioni quasi come se fosse un essere vivente cazzo gli devo dare un nome biondina ecco ah no vediamo no, che biondina è Roscia Roschetta. eh sì biondina perché no biondina in realtà è nandina già biondina e Roschetta. biondina Roschetta e, e castanella Cas castaneda perdicca amore no vabbè perdicca Sta male, sta a soffrire bene dell'inferno, porella, lasciamola perdere. Sta sgraffiata in una delle sue gitarelle notturne. C'ha un po' mi si è gonfiata una cosa porella. <tose> <tose> Ciao a tutti! Ciao a tutti! <tose>